Ecco la polvere, siamo arrivati sui bidoni della passeggiata, come è possibile vedere ecco le strisce nere che lascia la polvere. infatti è Bene via il nero però è, è lo stesso che stava dall'altra parte sopra il tetto dei giochi Poi non ci stanno alberi qui sopra, vedi? La ripresa della... Combatti eccolo qua. Cioè, guarda, e poi non se ne va proprio. Cioè, densa, scura... un po' qua non c'è la vasca sulle mani eccola qua ecco anche qua in mezzo siamo lontani dagli alberi ecco che anche sulle foglie è depositata questa polvere sporca, ecco, vedi, con difficoltà ve ne vede perché... perché è tutta una polvere densa. Siamo in via Cavurna e la polvere che si è depositata. Ecco, per far capire quanta polvere è possibile vedere sul finestrino di questa macchina. Tutta depositata intorno alla guarnizione. Piazza del popolo ecco in mezzo alle righe delle mattonelle la cosa davvero interessante è che anche i veicoli i mezzi hanno lasciato delle impronte a causa di questa polvere nera si è forse con questa telecamera si riesce a vedere tutte le righe lasciate dai veicoli Piazza del Popolo a causa di questa polvere Piazza Solferino la balena ed ecco che anche su questo luogo di ritrovo dei bambini la polvere nera che lascia questo schifo sulle mani L avrei fatto meglio a portarmi un paio di guanti palazzo spada purtroppo la polvere anche se non visibile c'è cioè perché semplicemente facendo in questa maniera si vedono le righe dando sui San in mezzo ai San Pietrini è ben visibile eccola qua è da chiedersi se il sindaco di Girolamo si sia reso conto di questa situazione che è ben visibile anche a Palazzo Spada, eccola qua, proprio dentro Palazzo Spada, siamo proprio al centro del cortile di Palazzo Spada.